Giorgi Clumi è il numero uno, per lui un nuovo premio alla carriera. Nonostante sia diventato padre di due gemelli, avuti dalla splendida moglie Amal Alamuddin, Giorgi Clumi non ha mai rinunciato alla sua carriera di attore e regista e da pochi giorni è circolata la notizia che riceverà il 46 Moa Filai Fatih Award, il prestigioso riconoscimento assegnato dallAmerica Film Institute. Vincitore di un premio Oscar e considerato a tutti gli effetti una delle star di Hollywood più talentuose del panorama artistico, Clooney è un uomo che ha saputo unire il carisma al fascino, partecipando a pellicole di altissimo livello che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo. George Clooney inarrestabile, per lui un altro importante premio alla carriera. Dopo aver vinto il premio Oscar nel 2005 per il ruolo interpretato nel film siriana, Clooney ha continuato a collezionare un successo dopo l'altro. La star di Hollywood, oltre ad essere da sempre considerato un autentico sex symbol, ha dato prova di saper interpretare i ruoli più disparati, conferendo un suo tocco personale ad ogni interpretazione. Per questo motivo riceverà il 46 Moafi Life Academy Award, il prestigioso riconoscimento assegnato dall'America Film Institute. La cerimonia si terrà il 7 giugno a Los Angeles e, secondo Howard Stringer, presidente dell'American Film Institute Board of Trustees, Clooney è una moderna icona dello schermo che combina il fascino del tempo andato con la passione per restituire l'impatto dell'arte sullo schermo. Un premio molto prestigioso che sottolinea ancora una volta limportanza di questo eccezionale attore, i fan sono già in fermento. George, la vita di un uomo bello è impossibile. Icona sexy e singlin incallito per molti anni, George Clooney non è solo un attore di talento, ma anche un divo di Hollywood. Il pubblico femminile gli ha sempre riconosciuto uno charme unico e durante gli anni sono state molte le donne che hanno sognato di poter trascorrere anche solo un giorno al suo fianco. Conclusa la relazione con la showgirl italiana Elisabetta Canalis, in molti hanno pensato che lattore sarebbe rimasto single ancora a lungo, il suo cuore invece è stato conquistato dalla bellissima avvocatessa Amalala Moudin. Dopo essere convolati a nozze a Venezia, i due hanno coronato il loro sogno damore, diventando genitori di due incantevoli gemelli, ora la famiglia vive a Londra. Più volte Cluny ha dichiarato di sentire la mancanza degli Stati Uniti, ma secondo lui la Gran Bretagna è un paese più adatto per crescere i suoi bambini, soprattutto in questo momento storico. Apparazzato spesso in Italia, soprattutto nella sua splendida villa sul lago di Como, George appare certamente più stanco, ma felice come non mai, la paternità gli dona e sono in molti a pensarlo. Nonostante questo cambiamento importante nella sua routine quotidiana, la star di Hollywood non ha rinunciato alla sua carriera di attore e, come dimostrato da questo premio, gli addetti ai lavori e i fan continuano ad apprezzare molto il suo lavoro compreso quello di regista. Sexy, talentuoso e affettuoso, Giorgi Cluny è un papà dalla carriera unica e il suo futuro pare più scintillante che mai.